Ciao a tutti e benvenuti in questo video E siamo arrivati alla fine del concorso delle fan art È stato molto molto molto molto molto molto difficile Selezionare 5 fan art Fra le centinaia di fan art che mi avete inviato E inserirle in top 5 Non perché mi abbiate inviato soltanto 5 fan art E solo quelle 5 io possa inserire Ma perché... È stato un afflusso continuo di immagini. E quindi cominciamo subito dal quinto posto. Allora, vi ricordate quando avevo detto questa cosa qui? A livelli diversi, per quanto una cosa possa essere schifosa, almeno che non sia proprio indecente, va bene, non serve saper disegnare. Bene, questa fan art, diciamo, sfiora il livello dell'indecenza che era impossibile da sfiorare. E con, al quinto posto, la fanart di MaxGamer98, che comunque apprezzo, sai, Max, tu stesso sai che la tua fanart fa schifo e, e l'hai fatta in 30 secondi su Paint. però senza amore, senza quell'amore che ci mettono i napoletani a fare la pizza, tu non ce lo metti neanche nella fanart. E quindi c'è... Quel, il, non crepe, soltanto i contorni di crepe con una bocca verde e degli occhi strani, pixelati, sulle chiappe di Nianchette. Ah. Va bene, grazie allo stesso, davvero. Lei. Grazie. Al quarto posto già troviamo qualcosa di decente ed è la fan art di Diamond Mine Irrità diamon minerita e quindi allora questa sembra una cosa banale ma in realtà è scienza cioè ha scorporato il logo del mio canale in da materia complessa a materia più semplice allo stadio elementale questa signori è scienza allora io veramente allora auguro a diamon minerita un, davvero un futuro da, in, nella fisica quantistica è davvero un... Eh, davvero credo in lui e al terzo posto troviamo la fanart di Pagliotto con questa specie di versione... un, un po' si spiega da sola cioè c'è cioè crepe nella vita reale, questa è arte moderna traspare proprio quel senso di stupefacenti da questa fan art fantastica, l'adoro soprattutto il fatto che Crep abbia la sciarpa sul petto nudo se, molto coerente però anche se ci penso meglio anche nella serie Crep ha la sciarpa sul petto nudo in estate senza scarpe e quindi grazie a Pagliotto per questa fan art mi è piaciuta tanto e adesso arriviamo al secondo posto, con la fanart di Kei Zaijin. Eh, allora, questa è un po'... c'è un po' da fare un'analisi. Cioè, ci sarebbero i vari modi... almeno come l'ho interpretata io. Cioè, i vari modi di interpretare nel momento in cui si ascolta la parola crepe. Cioè, a vari livelli di... di intelletto. Cioè, avremmo crepe come... la crepe... <ride> La crepa, le crepe nel terreno Poi la crepe Il dessert Proprio in senso Anche perché il nome di crepe deriva dal dessert Forse anche si riferisce a quello Poi c'è crepe nel senso di creeper E infine c'è crepe Nel senso proprio di crepe Della serie Con questa Che tra l'altro non è neanche crepe La versione 3D Ma è il pupazzo di crepe Quindi è inquietante e infine, al primo posto, abbiamo la fan art di Alessandro, con questa carinissima vignetta che mi è piaciuta davvero tanto. C'è una micro vicenda che si svolge con questa vignetta qui. Un, un po' allarga anche il mondo di certi tizi che fanno cose. Dà quel, quella chicca in più. E, e comunque, non pensate che la qualità sia bassa, perché per una fan art questa qualità va più che bene. In realtà si vede che è stata fatta anche nei limiti ovviamente delle capacità con cura per esempio basta notare un po' la variazione di colore nelle scarpe o anche il sangue che è stato poi ridisegnato sadicamente sull'albero O oh, vabbè la faccia poi è tutta un, uno spettacolo comunque mi è piaciuta davvero tanto e quindi poi ripercorre anche quello che è quella che è la vicenda del, di certi tizi che fanno cose perché effettivamente concretizza e contestualizza quello che è il cambio di serie, cioè che è il cambio di stile, cioè cambia lo stile, quello si trova in mezzo là, cade l'albero. È un po', e sapete quante volte nella prima serie l'albero mi è caduto al mio personaggio? L'albero è veramente caduto in faccia. Due Insomma, questi erano i risultati del concorso. Quindi, come premi. I premi adesso li devo stabilire con i partecipanti, ma sicuramente mi dispiace, ragazzi, il premio lo darò soltanto al primo classificato, perché io vi ho detto, ragazzi, invitate più gente, altrimenti i premi non li posso dare a tre persone su cinque. Quindi mi dispiace, ci sarebbero dovuti essere più partecipanti e premierò soltanto una persona. Se nel prossimo concorso ci saranno più, mol molti più partecipanti, vediamo di fare anche più premi, insomma... Infine un piccolo extra da parte di Kei che niente poco di meno è che mio fratello, che ci ha tenuto molto a mandare questa foto con l'esecuzione mafiosa del pupazzo di Crep. Non solo mi ha preso il pupazzo, ha preso anche il taglia unghie e ne è uscito il coltellino e voleva sgozzare Crep. Tutti odiano Crep, questa cosa mi mette un po' di tristezza. Quindi ci vediamo al prossimo video e ricordatevi di iscrivervi a questo stramaledettissimo canale, mettete un bel mi piace, un commentino, magari se mi inviate le fan art pure via email, whatsapp, telegram, non lo so, farebbe molto piacere, poi sicuramente le metto in video, in qualche le, le incastro in, da qualche parte, anche al di fuori dei concorsi, sarebbe una cosa molto simpatica. Quindi detto questo, ciao a tutti!